Di nuovo in diretta, spettatori di Le Fonti TV per una nuova puntata di Zoom Certificates, il nostro focus settimanale sui certificati di investimento. E con il mese di settembre torna qui in studio a farci compagnia Riccardo Falcolini di Unicredit Investments. Innanzitutto ben trovato, ti vedo rilassato, riposato dalla pausa, anche se mi hai confessato nel fuori onda un occhio comunque ai mercati e ai certificati l'hai sempre dato perché non ci si può distrarre, soprattutto in questo momento. Esatto, esatto Valentina, intanto grazie per l'accoglienza e ben trovato anche a te, Sì, rilassati, eh, effettivamente comunque un po' di ferie servono perché questi mercati ci hanno tenuti in tensione per eh, diciamo mesi e mesi, eh, siamo stati un po' sul chivalà per capire come si evolvessero le tensioni, la situazione insomma comunque politica e, e generale in realtà i mercati poi diventano una vera e propria passione, quindi eh, oltre che un lavoro ne facciamo una vera e propria passione, quindi diciamo che staccare è sempre più difficile, quindi cerchiamo di essere sempre aggiornati, cerchiamo comunque di capire che cosa potenzialmente può succedere per una questione personale, ma anche ovviamente per cercare di trovare nuove soluzioni di investimento per i nostri investitori. Quindi, diciamo, è una ruota che gira, tutto certo. torna. Quindi, diciamo, lavoriamo costantemente. Eh, certo, una passione e una necessità, perché lo ricordiamo, insomma, in questo finale di agosto, inizio di settembre c'è. Cioè una riunione della Banca Centrale, un dato macroeconomico, una riunione straordinaria al giorno praticamente e quindi insomma c'è anche la necessità proprio di seguire costantemente l'evoluzione dei mercati e della situazione finanziaria e noi proprio per fare la panoramica dei mercati ci abbagliamo anche dell'aiuto e della collaborazione del nostro Nicola Para che ritroviamo in collegamento, Nicola ben trovato sempre qui su Fonti e su Zoom Certificates. Volentierissimo, come sempre, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Grazie a te. Allora, vediamo la sigla Panoramica di Mercato e poi naturalmente affrontiamo tutti gli argomenti insieme. Ecco, Nicola io vorrei ripartire proprio da te perché lo abbiamo detto sono settimane e giorni particolarmente eh, intensi tra eh, la crisi del gas abbiamo visto insomma, la risposta durissima eh, della Russia che ha detto noi interrompiamo la fornitura di gas attraverso il gasdotto Stream 1 fin quando non verranno meno eh, le sanzioni contro Mosca ma non è certo questa l'intenzione dell'UE che anzi appunto, si riunirà ci sarà una seduta straordinaria, una riunione straordinaria dei eh, ministri eh, dell'energia proprio il 9 di settembre per riparlare eh, del price cap e poi eh, ovviamente ci sono i temi tradizionali eh, di queste settimane ovvero inflazione e recessione che continuano a tornare. Il tutto condito questa settimana poi dalla riunione della Banca Centrale Europea. Ecco quindi un punto naturalmente sui mercati eh, da parte tua Nicola. Eh, le tematiche sono, sono davvero tante. Purtroppo questa guerra economica, ma lo sapevamo già, fra, fra Russia e Occidente sta penalizzando più noi, più l'area geografica europea della zona euro che qualsiasi altro paese, sicuramente gli Stati Uniti ci stanno rimettendo meno da questo, da questo scontro. Speriamo quindi in una risoluzione, in un nuovo accordo, in un nuovo equilibrio eh, geopolitico. Dal punto di vista dei mercati finanziari giovedì c'è la BCE, ormai sono rimasto l'unico a pensare che sia difficile, che quasi impossibile forse che faccia addirittura un rialzo di 0,75%, ma negli ultimi giorni è diventata l'ipotesi più probabile, eh, almeno per quanto concerne eh, l'idea che hanno gli analisti, chiaramente che è figlia anche delle dichiarazioni, dei rumors che sono insomma, usciti in questi giorni eh, su quello che potrà fare la Gard eh, giovedì. Che sia 0,50 o 0,75 di rialzo tassi sarà comunque un record. Qualcosa mm -hmm. che non si vedeva eh, veramente da tanti, tanti anni. E eh, speriamo che, da una parte, ne possano, non, non ne possa insomma, ne possa beneficiare da una parte l'inflazione che possa insomma. E scendere a livelli più sostenibili dall'altra parte contemporaneamente speriamo che non ne risenta troppo eh, l'economia perché alzare in un colpo solo il costo del denaro di tre quarti di punto mm -hmm renderebbe ancora più difficile per cittadini e aziende una situazione che insomma, negli ultimi mesi è diventata sempre più critica Ecco Ricola, per chiudere insomma, la, la panoramica di mercato e poi passare naturalmente anche alla fase più operativa eh, dei certificates eh, ti chiedo questo proprio hai, hai sottolineato eh, la parola speriamo che eh, sì. la Banca Centrale che eh, la Lagarda abbia né, le soluzioni e, e le misure per tamponare la situazione anche perché eh, l'inflazione L'azione europea è ben diversa da quella americana, non è determinata appunto da un incremento della domanda ma legata a fattori esogeni, soprattutto l'aumento dei costi delle materie prime, Ecco, ma effettivamente in questo contesto la Banca Centrale Europea qualche potere ce l'ha? per raddrizzare la situazione o si inserisce in uno scenario talmente fuori controllo rispetto alle proprie possibilità che insomma anche la Lagarde magari non sa che pesci pigliare per dirla così in maniera molto banale. Sì, la situazione da noi è molto mm. più, più difficile sicuramente. Eh, come tu dicevi è un'inflazione cattiva la nostra e non è un'inflazione che... è un'inflazione che fa male all'economia, quella degli Stati Uniti è completamente diversa ma non solo, anche tutti gli altri dati economici da noi sono insomma un po' più in bilico, sì. eh, peggiori rispetto a, a quelli a stelle strisce, quindi la coperta è corta, mm. la Banca Centrale Europea non ha fatto nulla per mesi e mesi, eh, contemporaneamente a una Fed che nel frattempo eh, metteva in campo una politica falco, una politica monetaria restrittiva molto molto forte, a questo punto eh, sembra che arrivati in ritardo si debba recuperare il tempo perduto in un colpo solo. Mm. Io spero che questo 0,75% di rialzo tassi sia una mh, prospettiva diciamo, per giovedì voluta, no? così, così restrittiva, così falco voluta. Quando tutti si aspettano uno 0,75% e poi magari la BCE finisce per fare uno 0,50%, Ecco mm -hmm. che i mercati forse addirittura festeggiano, eh no? Certo. Previ previsioni di grandine e poi arriva soltanto, eh, soltanto una, una pioggia. Speriamo ecco. che sia sì. così. Sì, sì, sì, è l'aspetto psicologico, l'abbiamo ricordato più volte, che influisce pesantemente eh, sui mercati. Riccardo, ecco, torno da te perché C in questo contesto che ha descritto appunto Nicola, così difficile, con così tanti fattori insomma, che eh, poi eh, vanno a intersecarsi l'uno con l'altro, ecco, come si sta comportando il mercato invece dei certificati, i flussi? Naturalmente parliamo della fine del mese di agosto, di questi primi giorni eh, di settembre. Sì, allora Valentina, io intanto sto dando un occhio in tempo reale a quelli che sono i flussi, che sì. sono ancora nettamente sotto media di periodo. Mm -hmm. Siamo intorno ai 41 milioni di euro di turnover negoziato sul mercato Sedex, È lontanamente, eh, diciamo molto lontani da quelli che sono i massimi registrati pre-scoppio, guerra, a, anche superiore ai 100 milioni di euro di turnover. Mm -hmm. Cosa vedevamo pre-guerra? Vedevamo comunque tanto interesse su tutti i prodotti, covered warrant, leverage certificate, quindi qui i prodotti a leva, e i prodotti di investimento. Perché? Perché c'era un reshuffle, quindi un rigiro molto veloce dei portafogli sulla parte di investimento e c'era molta negoziazione e, e, e diciamo, gli investitori erano molto confidenti anche sulla parte dei prodotti a leva. Cosa vediamo ora? A differenza della diciamo, pausa, di quello che abbiamo visto pre pausa estiva dove buona parte dei flussi era predominata dai prodotti a leva che continuavano comunque a crescere in quanto la clientela sfrutta quelli che sono i momenti di volatilità intraday a fianco a questi vediamo comunque un netto incremento di quelli che sono i prodotti di investimento con capitale 100% protetto Perché? Perché la clientela fondamentalmente in questo momento ha paura o comunque teme uh, un'ulteriore escalation di quella che potrebbe essere, quella che è la situazione globale Quindi tendenzialmente cosa fa? Essendo vittima comunque di un'inflazione che ad agosto si è attestata intorno all'8,4%, volendo comunque proteggere il proprio patrimonio, cerca di investire quindi in prodotti derivati come i certificate che permettono di incassare un rendimento maggiore rispetto al BTP a 10 anni, che ora si attesta intorno al 3,90%. Sì. Un capitale, eh, con un prodotto a capitale 100% protetto, quindi perde leggermente sul rendimento, ah. in quanto i prodotti a capitale totalmente protetto hanno un rendimento maggiore, però hanno la garanzia che a scadenza l'investimento, comunque il nominale, sarà totalmente rimborsato. In questo momento comunque l'investimento in certificato, Valentina, è un investimento comunque tendenzialmente strategico nel certificato fondamentalmente appunto sul medio-lungo termine, quindi i cosiddetti certificati di investimento, perché essendo prodotti a capitale o totalmente protetto o a protezione condizionata ed andando ad investire su stocks, quindi avendo come sottostanti stocks o indici eh, diciamo azionari, tendono a sfruttare o permettono di sfruttare quello che è la debolezza del sottostante quindi permettono all'investitore di entrare un prezzo a sconto mantenendo però un livello di protezione più o meno alto quindi diciamo in questo momento è uno strumento che deve essere inserito all'interno dei portafogli a fianco magari alle obbligazioni Soprattutto da quei clienti che non vogliono perdere comunque opportunità sull'azionario. Anziché mm -hmm. entrare direttamente sull'azionario, esatto. compro un certificato, che è una strategia di opzioni, che mi permette comunque di eh, tenere sempre d'occhio e un occhio al mercato azionario. Quindi è così attutisco diciamo, la volatilità dell'azionario sì. grazie alla protezione che mi offre appunto il, esatto. il certificato di investimento. Insomma questa è un po' la tendenza del momento, anche comprensibile perché l'abbiamo detto insomma, in un periodo di estrema incertezza eh, eh, come quello che stiamo affrontando è ovvio che l'investitore magari tende di più a privilegiare la protezione piuttosto che il rischio uh, investimento, sì. eccetto il nostro Nicola Para, poi lo vedremo Vabbè, Nicola, Para. <ride> Nic Nicola Para è uno specialista <ride> è uno specialista trader, quindi ovviamente ha un certo, profilo proprio certo, certo. così, passiamo da smanettone eh sì, e quindi eh sì. magari si annoia sui certificati di investimento e usa i prodotti a leva, usa, esatto i prodotti a leva che gli danno quel rischio, quel brivido diciamo in più, però adesso a parte gli scherzi naturalmente hai fatto bene a sottolinearlo, è un professionista che ha delle competenze anche che certo. gli consentono ecco, di porsi all'interno dei mercati in maniera differente rispetto magari alla maggioranza degli spettatori che ci seguono e che non hanno lo stesso tipo insomma ecco, di eh, profilo certo. eh, bene, allora dopo questa introduzione allora, passiamo proprio alla parte operativa e vediamo dunque i certificati della settimana Eccoci, allora Riccardo, partiamo proprio da te e dal primo sì. prodotto che ci presenti, un Express Auto Callable su Tenaris. Eh sì, allora, e perché? Perché anche sì. la scelta di questi prodotti? Eh, Tenaris tra l'altro, insomma, il sì. settore poi del petrolio e esatto. dell'energia è estremamente legato all'attualità. Sì, esatto. Oggi tra l'altro in debolezza, <ride> o meglio, prima che lasciassi fondamentalmente l'ufficio, uffi, eh, Tenaris e Deni erano i due titoli principali del nostro listino, che erano in debolezza. Poi ho visto che comunque il mercato <ride> si è girato totalmente in negativo, quindi... Sì diciamo, sono stati seguiti anche dagli altri, dagli altri titoli, degli altri comparti eh, Perché questi due certificati? questi due certificati sono praticamente due certificati nuovissimi di nuovissima emissione entrati in gamma unicredit da pochissimo eh, e è appunto il nostro obiettivo qual è? come emittente è quello di costantemente innovare con delle nuove strutture di prodotto quello che è la nostra gamma di certificati al fine di soddisfare quelle che sono le esigenze della clientela e veniamo all'Express. Eh, ecco, esatto, quindi, stiamo vedendo appunto la scheda. Sottostante sì, Tenaris, sì. quindi il prodotto, che è un prodotto derivato, si muove sulla base dell'andamento di Tenaris. Ovviamente non è un delta 1, cioè non si muove esattamente come si muove Tenaris perché le uh -huh. caratteristiche sono diverse. Okay. Come funziona? Intanto si acquista sotto pari al momento si acquista 98,05. Ricordiamo che la parità è 100. Prevede una barriera di protezione del capitale al 60% rispetto al fixing iniziale. Fixing iniziale è il valore di Tenaris, quindi dell'azione Tenaris, nei giorni in cui eh, è stato emesso il certificato, quindi ad una data ben specifica che trovate nel KID. Eh, il fixing 13,90 eh, e 50, barriera di protezione posta a 60%, posta a 8,34 e 30, quindi diciamo che il nostro capitale rimane protetto fino a quando Tenaris non va a toccare gli 8,34. Come funziona il prodotto? Il prodotto ha una vita predeterminata che è novembre 2025, quindi long term, ok? Quindi è un prodotto utile a rimanere nel portafoglio per diciamo un buon periodo eh, di tempo, quindi medio-lungo. Sì. Paga un coupon che è del 3% cumulabile, ovvero quindi diciamo con memoria, nel caso in cui ogni data di osservazione trimestrale. A partire da eh, febbraio 2023, sì. il prodotto sarà richiamato in anticipo, cioè ovvero a il 16 febbraio 2023, io queste date le vedo scritte sul KID, quindi... Mm -hmm. L'investitore lo può tranquillamente leggere ed è molto facile. Se al 16 febbraio 2023, alla sera del 16 febbraio 2023, il valore di Tenaris dovesse essere pari o superiore al suo fixing, quindi a 13,90, 13, 13, esatto, sì. il certificato rimborserà 103, quindi io lo compro a 98, mi rimborsa 103 ho un gain del 5%. Se il valore di Tenaris dovesse essere inferiore allo strike, nulla succede, uh -huh. il certificato continua la sua vita per altri tre mesi. Dopo tre mesi il valore trigger per il rimborso anticipato scenderà di un 5%, quindi non sarà più 13,90% che è il fixing iniziale sì. ma sarà abbassato di un 5% e sarà pari a 13,20 e 97. Uh -huh. È tutto scritto nella parte in basso del nostro sito. In questo caso, Valentina, il certificato non rimborserà più 103, ma rimborserà 106. Quindi, avrò un premio cumulato. Se durante tutta la vita del certificato, quindi fino a novembre 2025, non dovesse mai scadere in anticipo, ok? Quindi anche, eh, eh, noi abbiamo sempre un trigger decrescente fino al 75%. Sì. Supponiamo che non, scadra, non scada mai in anticipo, supponiamo che si giunga alla fine dell'investimento, quindi novembre 2025, si possono verificare due scenari. Scenario, uh, ah, scusami, tre scenari. Mm -hmm. Scenario super favorevole. Sì. Tenaris è al di sopra del suo trigger che è 13,90. In quel caso il certificato mi rimborsa 133. Quindi io ho, un, ho accumulato durante tutta la vita del uh, certificato un 3% ogni trimestre. Sì. Scenario intermedio. Tenaris, il valore di osservazione di Tenaris sarà. Tra il prezzo strike 13,90 e la barriera, sì. in quel caso mi rimborsa il nominale. La barriera che è di 8,30, esatto. ok. Esattamente, proprio quella. Il certificato mi rimborsa il nominale, quindi mi rimborsa a 100. Ok. okay. Io non ci perdo, se l'ho comprata a esatto. 100 non ci perdo. Anzi, io l'ho comprata a 98, ci guadagno un 2%. Tu mi dirai un 2%. Nell'arco comunque sì, di tre anni temi. è molto mm, poco. Mm. È vero, però non ci ho rimesso il capitale. Certo, certo. Quindi questo è lo scenario intermedio, scenario sfavorevole. Tenaris chiude al di sotto della barriera. Sì. Sì. Allora, in quel caso il certificato non protegge il capitale investito, e io perderò proporzionalmente alla perdita di Tenaris. Diciamo che comunque questo è un prodotto interessante per chi ha una strategia di equity substitution. Quindi per chi crede fondamentalmente che Tenaris possa essere in debolezza ma non eccessiva, mm -hmm. possa mantenersi comunque su una soglia interessante tale da tenere o il prodotto in portafoglio o puntare al richiamo anticipato. Chiarissimo, chiarissimo, certo ecco, essendo del medio lungo termine è un po' difficile fare previsioni eh sì. ecco, su come poi eh, performerà Tenaris, questo è un po' naturalmente il, il punto di domanda, però abbiamo visto che insomma, le barriere di protezione ci sono e sono molteplici sì, ecco, per esatto. contenere ecco, il rischio. Passiamo invece al secondo eh, prodotto che è un Cash Collect Worst eh, su un paniere composto da Amazon, Netflix Walt Disney, quindi insomma qua ci spostiamo eh, per quanto riguarda il settore tecnologico. Sì, eh, esatto, tecnologico, intrattenimento, sono nomi molto noti, è un prodotto in questo caso di eh, più o meno eh, categoria simile, perché è sempre un cash collect, mm -hmm. si acquista sempre a 98.37. Come funziona? E perché qual è l'innovazione rispetto ai vecchi prodotti in gamma? È un Fixed Cash Collect, vuol dire che paga cedola indipendentemente dall'andamento dei sottostanti mm -hmm. e la pagherà in modo fisso mensile e sarà pari a 0,80. Quindi per chi dovesse tenerlo in portafoglio per 12 mesi incasserebbe un 9,60% di rendimento. Certo. Quindi chi vuole costruire una rendita di portafoglio costante che non sia influenzata dall'andamento delle azioni può comprare un Fixed Cash Collect barriera di protezione posta al 60% qual è le, la novità? perché noi di Fixed Cash Collect ne abbiamo emessi tantissimi mm -hmm. Valentin in, nella nostra gamma la novità è in due molteplici aspetti uno che anche l'ultima cedola è una cedola incondizionata a differenza mm -hmm. delle precedenti emissioni dove l'ultima cedola rimaneva sempre condizionata alla barriera e l'elemento di novità molto forte è anche in questo caso il fatto che il prodotto può essere richiamato in anticipo cioè può scadere prima della naturale scadenza okay. quando si verificherà la scadenza? si verificherà la, la scadenza se alle determinate date di osservazione che sono leggibili nel KID e a partire da marzo 2023, 2023. e poi ogni mese tutti i sottostanti dovessero trovarsi ad un valore pari o superiore rispetto, a loro, a, rispetto al 95% del fixing iniziale. Uh -huh. I valori comunque precisi sono scritti sul nostro sito nella parte in basso, quindi sì. chi vuole consultare quelli che sono i valori di osservazione per richiamare anticipo, andando nella parte in basso della, della, della pagina prodotto, nella sezione 20 potrà trovare esattamente quelli che sono i valori di richiamo anticipato per ogni singolo eh, sottostante. Utile per chi? Per chi vuole puntare sempre all'azionario mantenendo una protezione del capitale ma soprattutto vuole creare una rendita di portafoglio 9,60% Valentina sicuramente una rendita maggiore rispetto a quello che può offrire un BTP a 10 anni Sì. E, ma soprattutto perché ho preso il BTP a 10 anni? Perché è quello che ha un rendimento maggiore Ovviamente, però, al netto dell'inflazione rimane sempre un rendimento negativo. Quindi, perché spostarsi su questi prodotti che sono comunque dei derivati? Perché permettono di avere comunque un rendimento positivo anche nettato dall'inflazione. Chiarissimo, è eh certo, no? questo è, sì, sì, sì, è fondamentale. Eh, sottolinearlo anche perché poi abbiamo detto un prodotto appunto essendo fixed che eh, si sgancia poi eh, dall'andamento eh, azionario appunto dei, esatto. dei sottostanti e quindi anche questo è una barriera di protezione in più veniamo dopo appunto i prodotti presentati da Riccardo invece ai prodotti a leva il prodotto a leva del nostro Nicola quindi qui diciamo il rischio aumenta un po' ma spiegacelo tu eh, nello specifico sì, sì esattamente, chiaramente ho un timing di più breve periodo, no? sì. non, non, non li considero, non li consideriamo prodotti di investimento di medio-lungo termine, ma di breve termine, quindi operazioni che possono durare qualche giorno, qualche settimana, al massimo uno o due mesi. Ecco, si e parla di un Turbo su S&P 500, Nicola. Esattamente, Perfetto. sono in condivisione dello schermo e sto appunto mostrando il grafico dell'S&P 500 perché dopo da metà agosto sono ormai tre settimane di discesa a mio avviso gli indici stanno piano piano preparando le basi, gettando le basi per una ripartenza al rialzo andare sull'S&P500 non su un indice europeo è anche un po' difensivo se vogliamo mm -hmm. perché giovedì ci sarà la BCE sicuramente maggiore volatilità l'avranno gli indici europei e un po' meno quelli americani chiaramente eh, se guadagnerò guadagnerò di meno, se però dovessero eh, andare a rompere i minimi delle ultime due settimane di queste di quella precedente riuscirò a difendermi meglio con con l'S&P 500. Il certificato è questo, sono in condivisione dello schermo sì? quindi si dovrebbe vedere, sì, sì, ti è vediamo. un turbo, eh, non è open end ma non mi interessa perché ripeto andiamo a vedere magari eh, la scadenza insieme non, eh, non ho bisogno di un, di un open end, non ho bisogno di avere una, una non scadenza perché come dicevo prima la trade durerà, durerà qualche settimana. Eh, la leva è, eh, la vedete qua in fondo, 4,16, non è assolutamente elevata perché la distanza dalla barriera è elevatissima, siamo a un 24% di distanza, stiamo parlando di uno, di uno strike, quindi di uno stop loss a 3.000 punti. Non arriverò di certo a eh, 3.000, nel senso che se l'SP500, torno sul grafico, dovesse rompere i minimi annuali posti in area 3.650, io già a 3.600-3.550 chiuderò manualmente in perdita eh, il mio certificato perdendo meno del, dell'investimento totale. Quindi velocemente eh, mi sono già copiato sulla mia piattaforma il codice di negoziazione uh -huh. e ne compro per cominciare poco più di 1000 euro, poco più di 1000 euro perché in questo modo eh, per un accordo che Unicredit ha fatto con Directa non pago la commissione di entrata, quindi ecco, qui questo... ci stiamo vedendo Nicola in azione in tempo reale, cioè lo stai <ride> sì. facendo proprio adesso durante la trasmissione. Beh, dai buon esempio, insomma. Ecco, almeno invogli i nostri telespettatori a seguirti. Sì, sì, così si vede, insomma, eh, esatto. l'operatività, come se fossero qua con me a fare trading eh, uh -huh. insieme. Facciamo una sorta di trading room virtuale. Esatto, sì, sì, una, una lezione in tempo reale, ecco, di come si opera sui certificati anche per poi inserire gli ordini, ma è molto semplice, come vedi ho fatto 1000 euro diviso il valore attuale del certificato per capire che quantitativo, quanti pezzi comprarne, uh, 104, quindi direi 105, sto largo e se voglio essere eseguito immediatamente vado sulla lettera, quindi 956, c'è solo un centesimo di spread fra bid e ask, quindi direi uh, molto buono mi permette insomma di andare a colpire direttamente eh, la lettera e quindi di, di comprare, ecco si vedeva commissione zero, di comprare immediatamente il, il certificato, eccolo qua eseguito, uh, lo tengo in portafoglio, non faccio nulla fino alla BCE di giovedì, mm -hmm. poi vedremo, vedremo perché alla fine di questa settimana sicuramente quella volatilità che porterà la banca centrale farà muovere tutti gli indici ma non solo, tutti gli strumenti finanziari in generale, qualora dovesse davvero ripartire verso l'alto, incrementerò l'esposizione, quindi probabilmente ne comprerò altri 1000 euro a un prezzo più elevato, ma essendo insomma un pochettino più sicuro che effettivamente un trend rialzista di breve periodo è partito per davvero. Perfetto, ecco Riccardo, A una real show, abbiamo assistito con il nostro sì, sì. Nicola Para come grandi chef che all'impronto ti preparano un sì, sì. piatto al volo, un grande piatto, e lui invece fa queste operazioni vero, esatto. in tempo reale. E quindi insomma abbiamo mostrato anche ai nostri telespettatori come si opera poi effettivamente sui, sui certificates. Sì, sì, Nicola ovviamente ha un'esperienza, un, un bagaglio di esperienza ormai eh, diciamo consolidato nel tempo, è un trader eh, è, è Nicola in realtà eh, fa parte, è l'ultimo eh, collaboratore in ordine di, di data con cui abbiamo stretto una collaborazione eh, che però eh, insomma, è rimasto subito affascinato dai prodotti Turbo che sono una valida alternativa per chi vuole negoziare a leva eh, sui sottostanti. Eh, infatti ah, Riccardo ti volevo chiedere proprio un parere perché è un sì. prodotto molto diverso rispetto a quello che è presentato più con un indice di rischio naturalmente maggiore sì. e anche il concetto di temporalità qui cambia completamente. Sì cambia completamente, cambiano completamente le logiche ovviamente è uno strumento adatto per chi ha un'esperienza consolidata come Nicola però in realtà dato che i tagli anche di ingresso sul prodotto sono comunque di tagli fondamentalmente anche bassi potenzialmente mm -hmm. chi vuole sperimentare o chi vuole utilizzare un prodotto uh, a leva Uh, magari investendo pochi euro potrebbe uh, iniziare a, usarlo, a usare dei turbo come questo dove magari si spendono pochi euro e simulare delle operazioni a leva anziché andare a comprare un future perché magari l'alternativa per entrare a leva sull'S&P500 è un future che costa nettamente di più sì. bisogna mettere, avere un esborso monetario molto maggiore quindi sicuramente questa può essere una valida alternativa vado a vedere l'attività sullo stesso eh, indice sottostante. Mi piace molto l'icona perché? Perché ovviamente come dicevi tu paragonandolo ai grandi chef riesce fondamentalmente a mostrare in diretta quella che è l'operatività ma soprattutto anche quelle che sono le collaborazioni con un broker che è diretta che permettono di non pagare quelle che sono le commissioni d'ingresso sul prodotto quindi un'ulteriore agevolazione certo. per la clientela che vuole magari iniziare a testare riducendo le spese i nostri prodotti ecco e vedremo insomma se sull'esempio di Nicola come hai detto tu e Riccardo, anche i nostri telespettatori pian piano naturalmente ecco, possano avvicinarsi anche ai, ai prodotti eh, a leva, un ingresso graduale, un ingresso penso che graduale. si tratta di, una, di un prodotto un pochino più difficile insomma, da maneggiare. Riccardo ecco, per concludere volevo chiederti se poi insomma, per settembre ripartiranno anche delle iniziative che riguardano la formazione. Siamo pienissimi, ecco. siamo pienissimi come al solito Valentina, eh, Unicredit ha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 È un piacere Valentina, grazie a voi e alla prossima. Grazie. Allora si chiude qui questa puntata settimanale di Zoom Certificates, io vi ricordo naturalmente che la potete ritrovare sul nostro sito www.lefonti.tv e poi anche on demand sul nostro canale YouTube. Appuntamento naturalmente alla prossima settimana.